è arrivato l'inverno, vediamo come difendere il nostro pollaio dai rigori del freddo. Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso, oggi vi mostro come ho risolto da qualche anno a questa parte, i problemi del pollaio legati al freddo. Come vedete là in fondo, già da qualche settimana, ho usato semplicemente un nylon molto spesso, l'ho legato con un, con un elastico, così da bloccare intanto gli spifferi. È importante non fare una chiusura stagna, ma garantire un ricambio di d'aria all'interno del pollaio, questo è molto importante. Questo è il ricovero notturno loro vanno a dormire dentro. Adesso vi mostro le modifiche che ho fatto al ricovero notturno e gli accorgimenti che ho utilizzato adesso per l'inverno. All'interno quando l'abbiamo montato eh, due anni fa abbiamo messo dei bastoni per portare, permettere loro di covacciarsi e poi passare la notte tranquilli insomma. la cova Nella cova come vedete metto poi della paglia, ho sempre fatto così. Quest'anno poi seguendo il consiglio di un contadino che abita qui in zona ho aggiunto della cenere di legna quella del mio camino, l'ho messa sul fondo, ho fatto un tappeto di cenere e sotto la paglia. Vi faccio vedere meglio. Questo ho visto che mi ha aiutato molto per la lotta alle formiche soprattutto. E comunque anche altri eventuali animaletti si tengono ben lontani perché con la cenere di legna non riescono a strisciare e a camminare. Ho anche lì uno dei problemi che si hanno d'inverno è che l'acqua tende a gelare allora io ho risolto così, controllo giornalmente che l'acqua sia allo stato liquido Dopodiché all'interno del ricovero notturno metto un altro beveratoio di circa 5 litri piccolino Qui dentro tenete conto che la temperatura è generalmente un po' più alta rispetto all'esterno quindi eh, ho risolto il problema semplicemente spostando o raddoppiando la quantità di acqua che hanno a disposizione. Sappiate comunque che l'ho scoperto quest'anno esistono degli abbeveratoi riscaldati quindi se c'è bisogno eh, veramente con le temperature sotto zero ci sono questi abbeveratoi, vi mostro la foto, costano pochi soldi, costano una ventina di euro circa e permettono di tenere la temperatura dell'acqua costante intorno ai 20 gradi non è poco. Per quanto riguarda il cibo, eh, se mi avete seguito negli altri video, io uso quello acquistato attualmente, le granaglie acquistate, uso il misto polli e l'ovaiola. L'inverno faccio un miscuglio leggermente diverso, due parti di ovaiola e una parte di misto polli, questo perché l'ovaiola è molto proteico e loro hanno bisogno davvero di molte proteine d'inverno perché consumano molta energia per mantenere il calore quindi è giusto anche dare loro un supporto calorico diverso. Inoltre, inoltre do loro ogni giorno una buona dose di erba o di verdura fresca, quella è importante per garantire loro anche eh, quelle proteine, che, quei sali minerali che non, non trovano altrove. Oltre all'erba fresca e alle granaglie, una volta al giorno do loro poi del pane secco bagnato, mischiato con farine varie, farro, orzo, polenta e quant'altro, quello che trovo al consorzio. Costa davvero pochi soldi, un euro al chilo circa, a eh, loro fa molto bene. Siamo in chiusura, è stato un video molto veloce, mi sono sentito di darvi questi consigli perché sono due o tre anni che adotto questi accorgimenti e mi trovo veramente molto bene. Le galline sono sane, queste hanno già un anno circa di vita, quindi il secondo inverno che affrontano qui con me. Sono molto belle, se voi siete le prime armi o se avete voglia di fare un piccolo pollaio, io levo solo vaiole per le uova, con questi piccoli accorgimenti possiamo permettere loro di vivere serenamente anche in inverno chiusura le video, vi faccio vedere il pollaio pulito e la felicità di queste 6 galline è vedere un po' di erba fresca si accontentano di poco, però è importante dar loro cibo fresco anche durante l'inverno è tutto, vi ringrazio per aver visto questo video se vi è piaciuto, se l'avete trovato utile e volete condividerlo, ve ne sono grato così mi aiutate a far crescere il canale vi invito, se vi va, ad iscrivervi al canale